viviamo in un'era geologica che è chiamata antropocene, cioè quell'era in cui l'uomo, l'antropos appunto, è diventato un decisivo fattore di trasformazione eh, della terra in tutte le sue componenti, del clima, dell'ambiente. Eh, proprio ispirandosi a questo concetto, un libro eh, recente di Telmo Pievani, un filosofo della scienza, e Mauro Barotto, un geografo, parla dell'Italia dell al tempo dell'antropocene, o meglio descrive un immaginario viaggio nel futuro attraverso l'Italia dell'antropocene, un viaggio ambientato mille anni dopo eh, quello famoso di Goethe in Italia, siamo dunque nel 2786, e i nostri protagonisti attraversano la penisola o quel che ne resta, perché molta parte è stata completamente trasformata dall'innalzarsi delle acque del, del Mar Mediterraneo che hanno sommerso eh, tante regioni, per cui al posto della costa toscana abbiamo un arcipelago, Firenze stessa è diventata capitale di un arcipelago fiorentino, al posto dei colli Euganei abbiamo le isole eugane, e al posto di, eh, di Napoli e di tante altre città importanti abbiamo soltanto degli, eh, degli atolli, delle lagune, eh, che ci portano dentro un mondo eh, fantastico. Gli stessi autori ammettono che eh, le mappe che disegnano sono mappe forse fin troppo pessimistiche, ma ci danno un'idea in realtà eh, molto inquietante e interessante al tempo stesso di come potrebbe diventare lo spazio che abitiamo, lo spazio nel quale ci muoviamo e che ci è noto, eh, se non facciamo qualcosa, se non ci fermiamo prima ecco, di aver toccato il fondo, che l'antropocene la, sia arrivato alle sue eh, estreme conseguenze. È un libro anche, eh, certo, come dicevo, inquietante, ma anche godibile, a metà tra eh, romanzo paradossale eh, saggio e anche atlante perché è un libro corredato da delle mappe di questa Italia futura eh, ricavata sulle famose mappe di Castiglioni realizzate negli anni 40 per il Touring Club italiano.